Buongiorno a tutti, allora oggi la commissione ambiente, il, chiaramente siamo qui in, in commissione, una commissione esterna, siamo a Castelverde, una discarica di Castelverde che è qui da, da parecchi anni, una discarica abusiva che è stata rinvenuto a seguito dei lavori della TAV. Come potete vedere è una discarica anche abbastanza importante, diciamo, che contiene comunque numerosi rifiuti interrati, addirittura parliamo di 100.000 tonnellate, questo è da, è da vedere e da esaminare. Ecco, oggi siamo qui in commissione, abbiamo il consigliere calabrese, la consigliera Ficcardi, abbiamo anche l'assessore all'ambiente Katia Ziantoni, il consigliere del municipio Sesto. E della Commissione Ambiente stiamo esaminando la, eh, la situazione appunto, di questa discarica che deve essere bonificata con urgenza e eh, ci vogliono all'incirca 3 milioni per, per bonificarla e sappiamo che tramite il finanziamento delle ferrovie dello Stato a breve questa bonifica partirà però ecco chiaro che non un, è diciamo, una zona perciò un quadrante che deve essere assolutamente Bonificato e che comunque deve essere ripristinato anche il Manterboso per garantire poi ai cittadini un parco a verde per chiaramente eh, dargli quei servizi che i cittadini chiaramente eh, hanno bisogno e eh, giustamente richiedono ormai da anni. Non so al consigliere calabrese se vuole aggiungere qualcosa ecco, per questa commissione sì, nel di oggi. Nel dettaglio, da quello che ci è stato rappresentato, una parte della bonifica è già stata operata, quelli che, erano, che sono stati considerati eh, rifiuti più tossici e pericolosi sono stati già trasferiti in Germania a suo tempo, il restante è stato eh, triturato mh, direttamente in loco, c'erano, ci hanno detto dei capannoni, che hanno, sono serviti per fare questa attività ad ora il, sia il Ministero che l'ARPA stanno effettuando dei carotaggi per verificare se sono rimasti dei residui tossici il tutto perché ovviamente all'interno di questa operazione del Bando Europeo per la bonifica dovrà essere risolto rimane un problema o comunque un qualcosa di non chiaro che ovviamente la Commissione dovrà andare a verificare rispetto a un famoso milione e mezzo che era già stato computato addirittura a fine anni 90 rispetto a tutta una serie di convenzioni che i Parla cittadini un po più alto, Pietro, che avevano, avevano eh, ottenuto con il progetto del, del TAV per la realizzazione diciamo, del parco e quindi con tutta una serie di servizi e attrezzature parliamo di una piscina centro anziani, un asilo dei campi eh, da gioco di calcio calcetto e in parte eh, come dire, relativi al territorio di lunghezza e in parte relativi al, al territorio di Castelverde. Ora c'è stato rappresentato dai comitati che c'è stata una delibera di giunta di giugno del 2015 che ha, sembrerebbe, dovremmo andare a verificarlo, che ha spostato questo stanziamento tutto dalla parte di lunghezza, quindi la parte diciamo, dei servizi previsti nella parte di Castelverde... Sostanzialmente la sintesi è questa, poi ci sono altri dettagli, li rappresenteremo nel sì. verbale, che tutti i cittadini vorranno leggere. Sì, C'è anche l'assessore... La, sì, grazie, Antonio, grazie, Calabrese, può, grazie grazie consigliere Calabrese, consigliera Ficcardi, consigliera Cateazzi Antoni, non so se... Sì, Assessora, mi scusi, all'ambiente Cateazzi Antoni del sesto municipio, non so se vuole aggiungere qualcosa. Sì, diciamo che la, il compito adesso più importante è vigilare sul progetto di bonifica che sarà oggetto di un bando di gara europeo e sulle opere di modificazione che i cittadini aspettano da diversi anni sul lato di Castelverde e che ad oggi sembrerebbero non diciamo, evidenziate nel nuovo bilancio, quindi dovrà essere esaminato sia il, il bilancio che le, le delibere precedenti ed eventualmente prevedere di fare un nuovo atto. Okay. grazie Assessore grazie. Ci diamo una cosa che magari è sfuggita questi 3 milioni e 148 eh, poi, sì, sono una, una cifra abbastanza sono, importante sono, insomma. sono stati eh, computati a bilancio di Roma Capitale l'ultimo eh, previsionale approvia, approvato come voce di spesa prioritaria quindi i soldi ci sono e quindi non ci saranno più scuse la bonifica dovrà essere fatta a seguito della, della gara europea, europea che, partirà... che partirà a breve e chiaramente anche l'ANAC insomma supervisionerà poi l'iter diciamo, del bando ecco. e, anche noi. e anche noi chiaramente questa è ecco, la, la mh, discarica di lunghezza come, come potete ben vedere i cittadini vivono qui nei pressi qua ci sono delle, delle abitazioni queste sono le abitazioni insomma limitrofe a questa discarica ecco eh, come vedete qui eh, mh, Roma insomma è stata deturpata ecco, da tanti diciamo Insediamenti e comunque tante situazioni di degrado e di inquinamento ambientale, Ecco noi vigileremo, oggi siamo stati qua e avremo anche altri appuntamenti per verificare anche situazioni di inquinamento abbastanza importanti, però porteremo avanti la bonifica e questa è una cosa che il Movimento 5 Stelle insomma, farà fino alla fine per garantire chiaramente un territorio sano, e salubre e pulito. Grazie a tutti quanti e vi daremo aggiornati sugli sviluppi della, dei lavori della Commissione.